Ci provo in tre minuti. Allora eh, l'argomento è sicuramente molto importante e io che sono nella commissione elettorale insieme alla consigliera Monica Montella abbiamo attivato una eh, interlocuzione con la Commissione per la soluzione di questo tipo di problemi. Io vorrei iniziare a dire subito alcune cose. Eh, I punti segnalati mh, in parte non sono esattamente corretti perché attivarsi per l'istituzione di un bando. Non è esattamente così. Sul sito di Roma Capitale è scritto, è indicato che tutti, tutte le persone si possono iscrivere all'albo degli scrutatori o all'albo dei presidenti per gli scrutatori dal 1 ottobre al 30, 30 novembre di ogni anno e per i presidenti dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno. Si formano degli elenchi. Qual è il problema principale degli, elen degli elenchi? è che una volta che le persone effettuano l'iscrizione uh, uh, devono comunicare la cancellazione uh, per non essere uh, richiamati nuovamente uh, nelle estrazioni che vengono fatte o dal Comune di Roma per quanto riguarda gli scrutatori o dalla Corte d'Appello per quanto riguarda i presidenti. Uh, noi mh, in una uh, commissione elettorale che abbiamo fatto già, uh, già nel 2016 e poi la risposta ci è arrivata nel eh, gennaio 2017 avevamo chiesto di mandare una lettera a tutte le persone iscritte alb, nell'albo sia degli scrutatori e sia dei presidenti e eh, avevamo chiesto che qualora eh, non, non rispondevano alla, a questa lettera li avremmo cancellati. La risposta che è in un verbale di una commissione elettorale del 13 di gennaio del 2017 è stata quella eh, che eh, si fa presente che sono state eseguite approfondite verifiche, dalle quali è emerso che le norme di riferimento non consentono mod modalità di cancellazione per rinuncia diversa dall'espressione di specifica volontà, in tal senso, dall'elettore scritto. Eh, questo fa sì che eh, anche nella commissione elettorale che abbiamo svolto nella giornata di ieri eh, abbiamo, chied, abbiamo discusso anche di questo tema e siamo arrivati alla conclusione che l'assessore Marsano farà una direttiva agli uffici nella quale chiederemo di dare ampia eh, pubblicità alla cancellazione dalle liste degli scrutatori e dei presidenti, perché se le liste sono pulite e non ci sono tante liste di, di persone che magari si sono iscritte vent'anni fa perché andavano all'università, e adesso famiglia e lavoro non hanno più interesse di fare questo lavoro, dunque quando gli arriva la nomina non ci vanno e noi abbiamo un problema. Nel momento in cui noi dovessimo arrivare ad avere una lista pulita è ovvio che avremo meno problemi per quanto riguarda con le surroghe, per cui c'è impegno da parte dell'assessore dell Marzano di dare una direttiva agli uffici per dare ampia pubblicità alla cancellazione in modo tale che le persone che non vogliono essere chiamate e vanno a controllare nella lista che pubblichiamo che sono nell'elenco, possono mandare la comunicazione e così puliamo le liste e già noi risolviamo una parte di, dei, dei problemi. Eh, poi nella mozione si dice prevedere per le elezioni municipali di creare, di dare l'opportunità alle persone di, di, di, di mettersi nelle liste per, le, per, la, per la surroga. In realtà le liste sono fatte una volta all'anno in quel periodo, non possono essere modificate per cui devono essere fatte soltanto in quel momento anche mm. quando nel punto si dice che nel momento in cui il, il, il, quando si aprono i seggi e mancano dei presidenti di seggio o mancano degli scrutatori, la eh, sindaca può nominare dei dipendenti di Roma Capitale che vengono estratti eh, precedentemente. Qui si chiede che anche i dirigenti possano andare a fare eh, questo ruolo. Riteniamo che forse non sia opportuno questa cosa, perché un dirigente che magari deve firmare un atto molto importante, non so, prima abbiamo eh, parlato del Ponte dell'Osa, mandarlo ma a fare una presidenza di una commissione di un seggio elettorale quando ha dei documenti importantissimi da dover firmare, forse non lo risulta. Invece il punto 4 è un punto molto importante, quello che è stato sollevato dalla mozione che viene presentata adesso, ovvero c'è un grosso malcontento da parte dei eh, dipendenti di Roma Capitale che nel momento in cui vengono eh, nominati per le surroghe di coloro che non si presentano ai seggi elettorali ritengono la formazione che è stata fatta fino adesso non adeguata perché viene prevista una formazione di 10 ore online ieri proprio nella discussione che abbiamo avuto durante la commissione abbiamo evidenziato per l'ennesima volta questo tipo di eh, problema e abbiamo ottenuto che l'assessore la, ehm, Marzano nella direttiva che farà agli uffici indicherà di aggiungere delle ore d'aula per le persone, perché su questo punto specifico è vero ed è importante, le persone devono essere formate adeguatamente anche perché è un ruolo di responsabilità, alcune si sentono preoccupate, per cui è giusto che abbiano una, una formazione adeguata e sì, si sta andando in questa eh, direzione. Pertanto eh, diciamo che Ecco, dico solo un'ultima cosa, noi abbiamo ritenuto importante per quanto riguarda l'estrazione degli scrutatori, che è un compito che riguarda proprio la Commissione elettorale di Roma Capitale, abbiamo messo dei paletti a questa estrazione, vengono fatti assorti, ma chiediamo che i due terzi siano di persone che hanno fino a un massimo di 30 anni, l'esclusione delle persone oltre 70 anni, ma è anche una norma di legge, e la vicinanza della persona che viene estretta a estrarre al seggio elettorale al quale deve andare a lavorare. Dunque su questo tema si sta facendo un lavoro, si sta cercando di risolvere quelle problematiche che in passato ci sono state, riteniamo che per alcuni punti non esattamente corretti che sono stati indicati in questa mozione e per il fatto che comunque stiamo risolvendo nella direzione giusta questi tipi di problema, voteremo negativamente a questa mozione. Grazie.